Benvenuti in Logistics and Analytics, siamo al secondo video di una serie in cui tenteremo di convincerci del fatto che finalmente con l'introduzione della suite Power BI, Power Business Intelligence da parte di Microsoft, anche Excel è diventato un, uno strumento che può avere delle attività e relazionali. Ricordiamoci, se non avete visto il primo video, che questa suite introduce degli applicativi che sono distinti, che si possono richiamare dall'interno di Excel, quali ad esempio Power Query, Power Pivot e Power Map. Questi tre strumenti possono essere installati sia nell'Excel 2010 sia che in Excel eh, 2013. Io ad esempio in Excel 2010 sto avendo di, dei problemi ad installare Power Map per quanto ho scaricato quello corretto mi dice che ho la versione eh, sbagliata. Vedremo poi in futuro andando avanti con questa serie di video. Quello da, eh, che bisogna comprendere è che per esempio questi strumenti pur essendo distinti non possono essere lanciati dall'interno del menu Microsoft Office. Mi sarebbe piaciuto per esempio lanciare il primo Microsoft Query che è quello con cui elaboreremo dei dati testuali molto grezzi da qui perché mi sembra uno strumento eh, distinto. Invece va lanciato dall'interno di Excel anche in un foglio vuoto, in un foglio in cui non c'è nulla perché ancora non ho elaborato il mio eh, data model, dal tab Power Query. Se nella vostra versione di Excel questi tab non sono presenti poiché non tutte le versioni ce l'hanno come dire out of the box voi potete tentare, il primo tentativo molto semplice, andare nel menu file, la voce opzioni, poi sotto la voce componenti aggiuntivi, selezionare componenti COM, componenti aggiuntivi COM, e cliccare il pulsante Vai. Come vedete, siccome nella mia versione c'erano, sono stati elencati qui due strumenti, Power Query e Power Pivot se non avete i tab presenti può darsi che questa eh, lista non sia stata eh, segnata e quindi dovete praticamente inserire il segno di spunta se questi strumenti non ci sono è sufficiente andare in un qualsiasi motore di ricerca e cercare per esempio download power query download power pivot o download power map per ritrovarsi immediatamente all'interno del sito ufficiale microsoft dove si possono scaricare i file con estensione .msi microsoft installer che sono dei file facilissimi da installare perché è sufficiente chiudere la propria suite office, doppio cliccarli e si installano automaticamente. Se questi tab all'interno del nostro ribbon Excel non compaiono anche dopo l'installazione bisogna andare appunto nel, nel menu file sempre all'interno della voce opzioni, sempre componenti aggiuntivi Clicchiamo, lo rifacciamo, componenti aggiuntivi com, pulsante vai e li ritrovate qui se sono installati correttamente. L'unica avvertenza è che all'interno del sito Microsoft bisogna scegliere questi componenti aggiuntivi Power Query, Power Pivot e Power Map che siano corrispondenti alla versione Excel e che siano corrispondenti all'architettura hardware del vostro computer, vale a dire ci sono due possibilità, la possibilità è che sia 32 bit o la possibilità è che sia 64 bit. Se voi andate per esempio nel desktop e cliccate il tasto finestra all'interno della vostra tastiera con la mano sinistra, e il tasto pausa, vedete che viene fuori la schermata System che in maniera inequivoca vi dice se il vostro sistema vedete qui è a 32 bit o è 64 bit. Se siete in un computer portatile dovrete premere il tasto finestra più il tasto Functional Key più il tasto INS. Questa schermata è raggiungibile anche da altre parti. Allora perché dobbiamo usare immediatamente dobbiamo lanciare Power Query? Perché il nostro, la nostra origine di dati il nostro famoso database negozio che purtroppo non ha la colonna regione che dovremmo noi dovremmo prendere dal database comuni che ho scaricato da internet e che presenta la dicitura della regione in tre è in uno stato così grezzo che non può essere elaborato direttamente diciamo da microsoft excel anche se se, se non è proprio vero all'interno vedete della, del tab power query noi andiamo all'interno della uh, sezione recupera dati esterni e c'è cioè da file bisogna stare molto attenti perché il fatto che non ci abbiano consentito di lanciare questo modulo dall'esterno cioè di lanciare semplicemente Power Query come entità informatica distinta da Access crea un po' di confusione perché se noi andiamo nel tab di Excel vediamo che già c'è una funzione carica dati esterni ma bisogna capire che la funzione il pulsante carica dati esterni all'interno del tab dati è assolutamente differente dalla parte dalla sezione recupera dati esterni che c'è nel Power Query perché recuperando dati esterni da qui si aprirà Power Query mentre recuperando dati dal tab dati si aprirà soltanto Excel e come vedete Power Query è così potente che ci consente di prendere dei database, dei dataset sia dal web, da diversi tipi di file, da access, da altre fonti molto... Complesse. noi dobbiamo introdurre il nostro database dei negozi che è così grezzo che ha bisogno di essere lavorato scegliamo da file e scegliamo da testo perché sappiamo che no la nostra sorgente esterna è un testo andiamo nella cartella nella cartella relativa io l'ho chiamata sorgente dati esterni per far capire che questi verranno semplicemente utilizzati per costruire il nostro data model ma non costituiscono il nostro e doppio clicchiamo ad esempio e la sorgente data esterne negozi. A questo punto voi vi renderete conto che stiamo uscendo di fatti dal Excel e che vedete che l'editor di query Power Query è un'applicazione distinta. Se noi andiamo nella barra delle applicazioni ci rendiamo conto che adesso abbiamo aperte due applicazioni una è Microsoft Excel e una è Power Query, vedete come cambia l'input focus fra le due, che, che significa che Power Query è in realtà un'applicazione diversa che però integra le funzionalità. Che cosa ha fatto? Io gli ho indicato, guarda io vorrei in Excel quella sorgente di data esterni che è fatta con, con un testo separato da virgole, ecco che ci dà subito una specie di report, di visualizzazione che dice è questa. E nella parte destra Power Query inizia a popolare una specie di log, cioè di registro, di quello che bisogna fare per renderla più digeribile. Anche se questa struttura è così semplice, è così pronta che già potremmo inserirla in immediatamente in Excel. Ma quello che faremo noi, è molto importante ogni volta, cliccando su ogni colonna, cioè su ogni field, mi raccomando le colonne rappresentano i nostri field, i campi, mentre le righe rappresentano i nostri record cliccando su ogni colonna, noi dovrei, dovremo sempre verificare qual è il tipo dell'informazione. C'è un po' di confusione su questa dicitura, per, poiché a seconda dei casi viene chiamato formato tipo, però formato non è molto corretto perché formato sembra essere se è rosso, se è nero, se è grande, se è piccolo, la fonte, in realtà si chiama tipo di dato. Vedete che in questo caso lui ci dice che la prima operazione che ha fatto nella query si è reso conto che il primo record in realtà erano le etichette dei, dei, delle colonne dei field e correttamente non l'ha messo come dato, l'ha messo come etichetta, l'id di negozio e il comune e la seconda operazione che ha fatto ha modificato il tipo, dove ha visto il numero ha inserito un tipo intero e dove ha visto il testo ha inserito il tipo testo, il tipo di dato, quindi vediamo che già questa serie di operazioni query che ha fatto automaticamente già dimostrano una certa intelligenza. Ma siccome noi ci dobbiamo rendere conto che questa sorgente esterna non dovrà entrare immediatamente all'interno del nostro foglio Excel, dopo che abbiamo operato queste modifiche in questo caso sono state automatiche noi dobbiamo andare in questo pulsante qua chiudi e carica in cui ci dà la possibilità di chiudere e caricare immediatamente dentro Excel o chiudere caricare e caricare fare qualche altra cosa ma siccome noi la nostra operazione non l'abbiamo terminata perché noi vogliamo Inserire nel nostro data model, oltre al database negozi, il database comuni d'Italia per estrarre il nome delle regioni, noi dobbiamo cliccare chiudi e carica in. Perché chiudi e carica in? Perché nel eh, pannellino nella finestra del dialogo chiudi e carica in c'è cioè l'opzione crea solo una connessione. Che dice a Power Query ed Excel di mantenermi queste strutture logiche solo in, in memoria e di attendere, perché io ancora non ho terminato la strutturazione e la progettazione del mio data model. Perché il mio data model non avrà soltanto una sorgente esterna. Vedete SD e negozi che lui subito ci rappresenta con una preview. Ma ce ne avrà altre. Quindi non me la salvare in un, file, in un file Excel, mettila in memoria perché io fra poco. Ne caricherò altre per estrarre dei dati ed è per questo che riandrò, vedi adesso siamo nuovamente in Excel e si è chiusa la finestra singola di Power Query, è per questo che andrò un'altra volta eh, nel settore recupera dati esterni a prendere il secondo database esterno. Interrompiamo qui il video e il terzo video, continueremo nel terzo video la progettazione del nostro data model. Vi ringrazio di avermi seguito, al prossimo video.